Benvenuti in questo nuovo video che sarà di nuovo un video particolarmente movimentato ma stavolta non solo con trasloco e cose di casa anche perché sto incominciando ad essere un po' stanca e sto sentendo la necessità di fare anche cose un pochino più diverse per cui ieri che era sabato ho fatto trasloco insieme ad Andrea, mio padre e altre persone che sono venute ad aiutarci e poi oggi invece ho deciso di dedicarmi tutta la giornata a me stessa soltanto per fare cose assolutamente piacevoli perché non ne posso più di questo trasloco stamattina sono andata a fare una bellissima passeggiata con delle amiche e una di queste aveva anche dei cani e è stata davvero una mattinata molto molto piacevole ci siamo divertiti davvero tantissimo, ci siamo rilassati, abbiamo passeggiato, scoperto luoghi nuovi, proprio dietro casa che non conoscevo e mi sono coccolata questo cagnolino che praticamente è andato a spasso con me. Ora invece sono diretta verso una destinazione molto molto bella, perlomeno per me, perché in questo periodo avrei voluto essere già nella casa nuova avrei voluto già mettere su gli addobbi e l'albero ma è un po difficile la situazione non è proprio delle migliori non è come l'avevo immaginato e quindi dobbiamo un attimo adattarci e nel dire dobbiamo mi riferisco a me stessa <ride> comunque sono diretta verso un campo un luogo tipo giardino o bello che però non ho mai visto dal vivo dove hanno allestito tipo villaggio del natale e nella serra si può fare anche la ghirlanda siccome la ghirlanda mi piace un sacco soprattutto nel periodo natalizio e la voglio proprio appendere sulla porta quella dell'anno scorso l'ho acquistata finta mentre quest'anno la voglio proprio naturale e siccome non ho mai fatto questa esperienza di crearmi la mia ghirlanda, vado lì e mi faccio insegnare come funziona, come si fa la ghirlanda. E quindi sarà un pomeriggio all'insegna del Natale. Poi, verso sera, finito con la ghirlanda, ho intenzione di andare a portare i primi decori e l'albero nella casa nuova oppure andare a comprare qualche cosa di nuovo non ho ancora deciso cosa farò però probabilmente porteremo i nuovi decori e cominceremo a fare l'albero insieme per portare l'atmosfera almeno nella casa nuova e quindi alla fine ho deciso di portare e fare l'albero là e magari qualche altra piccola cosa la tengo nella casa vecchia giusto per non passare questo Natale modo molto triste perché per me natale deve essere bello deve essere pieno di lucine pieno di addobbi e tutte le cosine belle che ci piacciono in questo periodo natalizio detto questo io mi concentro un attimo sulla strada e ci vediamo quando sarò arrivata al campo di federica perché il posto si chiama così eccoci arrivati il posto già a prima vista è bellissimo stupendo si entra praticamente direttamente dalla strada ed è comodissimo perché i parcheggi sono subito qua fuori, non sono tantissimi però io l'ho trovato subito. degli amici potete già sentirli ma eccoli qua ciao allora come andiamo <ride> ma è stupendo questo posto è davvero stupendo per fare degli shooting di famiglia per c'è anche Non aspettavo nemmeno io che sarebbe venuta così bene sono proprio soddisfatta del risultato adesso che la vedo finita penso che non la userò come ghirlanda ma come centro tavola perché è davvero bellissima magari quella cannella qui al centro sarà davvero perfetta nel frattempo qui si è accesa la magia e la serra si è riempita di luci, un posto davvero meraviglioso, un posto davvero stupendo per passare un pomeriggio qui dentro durante le festività. Di riprendermi perché sto morendo di freddo mi sono congelata completamente però ne è valsa la pena devo dire che mentre stavo facendo la ghirlanda non avevo tantissimo freddo il freddo l'ho cominciato a sentire quando ho finito la ghirlanda e adesso sono un blocco di ghiaccio ma è stato davvero un pomeriggio bellissimo mi serviva mi serviva lavorare manualmente però su una cosa più creativa e infatti ho dato sfogo a tutta la mia creatività ho ricevuto un sacco di complimenti tutti mi hanno detto che bella ghirlanda e io sono felicissima anche perché era il mio primo tentativo nessuno mi ha dato delle dritte in realtà arrivi lì ti danno la tua base poi scegli tra le piccole cosine che sono a mia disposizione per cui in realtà già la materia prima è ottima perché sono tutte cose naturali, poi c'è anche qualche cosina un pochino più eh, tipo carinerie varie che piacciono di più ai bambini, però lavorando con cose naturali e che comunque sono sui toni neutri e molto earthy, non puoi sbagliare e quindi sono davvero contentissima di questa ghirlanda e ho fatto anche delle foto tutte le persone che ci lavorano qui dentro sono molto carine e devo dire che è stata un'atmosfera molto molto piacevole nonostante io sia venuta da sola perché mia sorella mi ha tirato un pacco però vabbè mi sono divertita lo stesso e mi sono fatta fare anche qualche foto e soprattutto ho condiviso con voi questa piccola esperienza che ci tenevo davvero tantissimo a fare Ora torniamo subito a casa perché mi devo riscaldare e devo cenare. Infatti l'albero mi sa che slitta domani perché ormai non c'è troppo tempo a disposizione e forse stasera esco a cena con Andrea. Per cui per oggi basta così, ho fatto il pieno di Natale e ora posso andare avanti con la sera.